Laura Antichi, volevo presentarvi come creare video da una presentazione in PowerPoint. È una utilissima modalità per docenti, anche gli studenti possono creare un video senza registrare nessun account da una presentazione in PowerPoint. Quando utilizzarlo? I docenti potrebbero introdurre un argomento di lezione, gli studenti potrebbero creare un video su un topic disciplinare da rendere disponibile e pubblicare. Interessante che sul PPT di partenza siano presenti testi ed immagini per stimolare l'attenzione e l'interesse. Ottima risorsa per la didattica ordinaria e la didattica a distanza. Allora, come fare? Apriamo il nostro eh, powerpoint, andiamo in eh, registrazione, registra presentazione, registra eh, dall'inizio. Qui vado a settare la uh, webcam, posso anche disattivarla. O a renderla attiva e a, eh, devo eh, vedere che il, il microfono sia attivato e vado a questo punto in registrazione registra avvia registrazione Carl Gustav Jung psicologia analitica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 dà luogo anche a schemi comuni che si presentano e si ripetono nella mente il concetto di archetipo che è un indispensabile correlato dell'idea di inconscio collettivo indica l'esistenza nella psiche di forme determinate che sembrano essere presenti sempre e dovunque la ricerca mitologica le chiama motivi nella psicologia dei primitivi e si corrispondono al concetto di rappresentazione collettiva di Levi-Dul. Nel campo della religione comparata sono definite da Hubert e Maus categorie dell'immaginazione. Fine della presentazione. Ora vado in esporta come video. Esporta come video e uh, qui ho la possibilità di scegliere il formato in pixel penso che basti il formato hd 720 pixel per non appesantire il video vado in uh, crea video e uh, mi chiede mh, di uh, salvare il uh, mio video sul pc vado in salva salvo il video per il rendering ci impiegherà un po' di tempo e quindi dovrò attendere sicuramente la, la fine del rendering per poterlo vedere sul pc il risultato comunque davvero molto eh, importante perché eh, eh, ci permette di fare del, eh, dei video eh, facilmente e, eh, e soprattutto di cons consente agli studenti di mh, esercitarsi in uh, questa forma di produzione che è tipica della Flipped Classroom arrivederci